oggi siamo qui con giovanni lussu ciao giovanni ciao andrea giovanni ha vinto il premio eh, il golden domus eh, come eh, sales manager per la categoria attività e operazioni immobiliari eh, giovanni non è il primo golden domus che vince perché ne ha vinto un altro lo scorso anno ma come migliore agenzia d'italia ma c'è da dire che aveva vinto per altre tre volte per altre quattro volte, anzi, il premio come miglior agenzia d'Italia, quindi complessivamente eh, ha sempre gestito eh, dei gruppi che poi hanno portato ad ottimi risultati, l'agenzia di Milano Centro negli ultimi sette eh, anni ha vinto per cinque volte, è stata la migliore agenzia d'Italia. Eppure ci troviamo qui proprio perché invece ha vinto il, eh, pre, il Golden Domus per attività e operazioni immobiliari, questo significa eh, che… In un'agenzia immobiliare è sempre importante che chiamiamolo l'allenatore sia sempre un po un allenatore giocatore che rimanga sempre in contatto con l'attività operativa e allo stesso tempo sappia gestire allora, visto che ho l'occasione di averti qui mi viene da chiederti come interpretare al meglio come riuscire a coniugare queste due cose giovanni allora diciamo che quest'anno eh, il nostro principale obiettivo era arrivare per la quinta volta come migliore agenzia quindi quello un po' ci ha spinto nell'andare a ottenere dei risultati da agenzia e soprattutto eh, e anche personali certo. certo io che poi sono il responsabile dell'agenzia ho la responsabilità maggiore che l'agenzia ottenga dei risultati e quindi quello mi ha portato ad ottenere poi a fine anno il, il risultato individuale quindi il personale e ma come riesci a bilanciare le due cose perché naturalmente eh, la tentazione poi eh, può essere no faccio tutto io oppure eh, mh, mh, e sostituirmi invece vedo che te da un lato fai le cose tue ma allo stesso tempo c'è un team che lavora qual è la cosa che far riuscire questo mix. Diciamo che in questi anni mi sono abituato a delegare delle attività lavorative, quello che mh, mi, mi, mi, fa, mi fa stare a tranquillo nell'andare a delegare le attività sono sicuramente il fatto di prepararli eh, prima di qualsiasi attività lavorativa da svolgere, quindi mi fermo eh, con loro magari Dedico del tempo, quel quarto d'ora, 20 minuti, che poi permette alla persona di capire le attività che poi deve andare a svolgere. E, e poi magari è... anche ci sono situazioni in cui te li porti con te a vedere attività tue oppure le accompagni, ma quindi ti lasci sempre uno spazio per te, dando pure a loro, mi sembra sì, di capire, giusto? giusto diciamo che mi, sono, mi ritaglio degli, degli spazi nella giornata per far vedere eh, in anticipo l'attività che poi dovrà svolgere lui, faccio un esempio anche il solo appuntamento di vendita su un mio immobile lo porto per la prima volta a vedere l'immobile, gli spiego come dovrà essere fatto e quindi di conseguenza è un'attività che delego in modo tale che poi eh, io mi possa dedicare ad altre attività lavorative il fatto di stare sul territorio quello mi ha portato sicuramente a, a stare sempre sul pezzo a capire le, le dinamiche del mercato a conoscere nuova gente a fare a occuparmi poi di pubbliche relazioni e quindi poi a portarmi ad acquisire degli immobili per poi eh, per poi fare infatti mi sembra che tanto del tuo eh, il lavoro eh, proviene da clienti che ritornano clienti che ti vengono mandati credo che questo sia veramente un ottimo esempio anche per chi collabora con te di quanto sia importante la cura del cliente e il passo a parola nel nostro lavoro sì, sì eh, devo dire che mh, i, i risultati ottenuti provengono in gran parte da, da, da conoscenza del territorio effettuata da conoscenza di persone che poi ho conosciuto in appuntamento di vendita e quindi poi ci ho stretto, ci ho stretto dei rapporti devo dire che io l'anno scorso ho iniziato per cause di forza maggiore a fare appuntamenti solo appuntamenti vendita solo attraverso video call e la sto continuando a portare avanti e penso che sarà una cosa che continuerò a portare avanti perché la reputo una cosa molto comoda ma allo stesso tempo mi permette di conoscere eh, più persone e, e lavorando con loro anche sulla loro richiesta clienti mi permette di capire se devono vendere casa ma comunque posso andare a proporgli anche altro quindi si incominciano a, a, a creare dei rapporti che poi coltivo e questo poi mi porta poi a ottenere dei risultati in automatico devo dire senza, infatti penso che questo tuo costante contatto con la base, con la clientela, poi ti ha dato modo pure di cambiare eh, i comportamenti di gestione eh, rispetto a, ai tempi che poi cambiano. Te ormai sono oltre 11 anni, se non ricordo male, eh, che sei responsabile dell'agenzia, che ha avuto un grande sviluppo e credo che questo co costante contatto col mercato, con la clientela, ti abbia proprio dato modo di essere anche sempre vicino ai consulenti e quindi anche capire le esigenze che hanno sia i collaboratori ma anche i clienti e il mercato questo penso posso, sia stato un grande valore aggiunto. Eh, vedi Andrea io in questi anni ho lavorato molto sul, sulla sensibilità cercando di apprendere quelle che erano uh, le situazioni che mi capitavano da, con, con i clienti e ho cercato sempre di trasferirla al team cercando sempre di adeguarsi ai momenti di mercato cercando sempre di adeguarsi al tipo di clientela che poi andavamo, andavamo a, ad incontrare quindi se posso dire un po un, un piccolo segreto del, dei risultati ottenuti in questi anni che mi viene da dire eh, nulla viene a caso perché eh, sviluppare la capacità di mettersi in discussione, di captare i segnali eh, è comunque un allenamento costante e se è un esempio chiaro di eh, come si primeggia, cioè mettendosi in discussione, allenandosi con costanza. Veramente complimenti per questo fantastico risultato, insomma, vincere un Golden Domus a livello personale credo che sia una gran bella soddisfazione complimenti veramente giovanni e grazie insomma per uh, il tuo tempo e l'augurio magari di vincerne un altro l'anno prossimo sì ecco questo è sicuramente l'obiettivo sia da un punto di vista individuale ma soprattutto da punto di vista di, di, vista di, di agenzia anche perché eh, quest'anno siamo arrivati secondi eh, per me aver perso comunque è sempre comunque una sconfitta perché l'obiettivo era arrivare sicuramente primi per la quinta volta però è anche un motivo di orgoglio il fatto che Rinaldi sia arrivato primo anche perché è cresciuto con me e quindi devo dire che sono eh, sono orgoglioso anche, anche di questo risultato questo è il tipico caso dell'allievo che supera il maestro vedi? adesso però il maestro torna giustamente bene e allora a presto. Grazie. Ci vediamo presto. Ciao Giovanni. Ciao.